Grazie Presidente. Allora, ehm, questa mozione nasce da un'analisi del territorio, anzi da alcune proposte che vengono proprio dalle associazioni che si occupano di decoro della città. Eh, alle stesse conclusioni è arrivato anche il nucleo ambiente decoro della Polizia Locale di Roma Capitale eh, che hanno verificato che l'attività degli svuotacantine eh, quelli che praticamente riempiono la città di adesivi e ce ne sono centinaia di migliaia sp spagliati in, su pali, guardrail, muri e quant'altro dove segnalano un numero telefonico da contattare eh, che a prezzi stracciati offrono dei servizi per svuotare cantine o fare trasloghi ebbene queste attività non hanno solo l'effetto di sporcare la città con gli adesivi che attaccano ma hanno un effetto ben più grave che è quello di svertamento illecito di rifiuti vicino ai cassonetti, a, eh, la creazione di discariche abusive che purtroppo molto spesso generano a catena l'ulteriore effetto dei roghi tossici. Eh, queste sono delle situazioni molto gravi, già da tempo associazioni chiedevano delle modifiche alla normativa nazionale ehm, con la sospensione dei numeri telefonici che effettuano pubblicità con modalità illegali e, e ripeto, alle stesse conclusioni è arrivato anche il nucleo ambiente decoro della polizia locale che ha aggiunto un altro aspetto molto molto importante il decreto eh, legislativo, il testo unico ambientale il 152 del 2006 eh, prevede la... Ehm, il, la, il ritiro del mezzo eh, nei casi in cui eh, i soggetti che sversano in modo illecito i rifiuti reiterano il reato. Ebbene, eh, nonostante questa norma sia operativa, mh, già è inattuata, è inapplicabile in quanto non esiste un archivio nazionale di queste multe, per cui magari lo stesso soggetto ha avuto più multe ma nessuno sa che effettivamente... È stato multato più volte. Ecco, questo il, il, poter generare un archivio nazionale di queste multe eh, permetterebbe di avere molti più mezzi sequestrati, perché in alcuni casi avvengono i sequestri, ma è, è più complesso. Con questa, uh, con questa possibilità e con questo uh, strumento di un archivio nazionale. Sarebbe possibile poter eh, bloccare i mezzi per un anno in molti più casi e mh, diventerebbe un deterrente incredibile per tutte quelle persone che sporcano la città e che tanti cittadini invece eh, ovviamente si lamentano proprio mm. per la città eh, che, che è sporca. Ecco, noi chiediamo al Governo nazionale di poter intervenire su questi argomenti, è ovvio che ne chiediamo anche Roma Capitale, deve fare la sua parte e nella, eh, riteniamo che quello che può essere fatto, come è stato fatto anche in altre città, è quello di poter creare dei protocolli di intesa con dei soggetti eh, che mh, recuperano le persone, che fan, mettono le persone in condizioni di poter eh, svolgere il lavoro ovviamente nel rispetto delle, delle regole e eh, questo lo fanno... Soprattutto, soprattutto alcuni, eh, alcuni consorzi, alcune associazioni che si dedicano proprio eh, a eh, far sì che ah, magari anche persone che vivono con il recupero di materiali molto spesso in maniera illegale li aiutano a introdurli nel mercato del lavoro in maniera legale e gli fanno fare tutto il percorso per far sì che poi il loro lavoro eh, venga svolto nel rispetto delle norme. Ecco per cui creare, mh, poter stipulare questi protocolli d'intesa con queste realtà associative diventa un elemento eh, aggiunto nella città per far sì che l'attività venga svolta nella maniera co corretta. È ovvio che un'altra cosa che Roma Capitale può mettere in campo è quello di poter tenere un elenco aggiornato delle soluzioni che svolgono queste attività in maniera assolutamente eh, regolare e pubblicarlo sul sito di Roma Capitale in modo tale che i cittadini possano rivolgersi a queste attività nel momento in cui ne, ne abbiano bisogno. Un'altra cosa che noi chiediamo nella uh, mozione e la chiediamo sempre a livello nazionale, al governo nazionale, è la ehm, possibilità di inesprire le sanzioni per i cittadini che incautamente consegnano i propri rifiuti a, alle società non regolari. Io ricordo che sul tema dei roghi tossici l'assemblea si è già espressa su una mozione sempre a mia prima firma e, e con la possibilità di creare un, eh, un, un, un tavolo interforze proprio pe, di contrasto al, al fenomeno dei roghi tossici, eh, di recente è intervenuta anche la delegata della sindaca Federica Angeli che ha, ehm, che ha dato un, un impulso a questo, eh, a questo lavoro, eh, per cui noi procediamo su questa attività, io credo che sia importante, se mettiamo insieme tutti questi, questi tasselli, possiamo contrastare e coloro che sporcano la città e migliorare il decoro eh, di Roma. Io pertanto mh, chiedo a tutta l'Aula di poter votare fa favorevolmente questa mozione. Questi sono argomenti abbastanza trasversali, eh, che riguardano anche il Parlamento nazionale. Noi, da parte nostra, come Movimento 5 Stelle, stiamo, ci stiamo adoperando ovviamente sulla con la, la, la forza politica, i nostri rappresentanti in Parlamento Nazionale perché diano seguito a questa, um, alle richieste che vengono effettuate con questa mozione. Ehm, è importante comunque approvare questo testo perché ovviamente dà forza ai concetti, a questi concetti, mi auguro che lo possano fare anche le altre forze politiche Iniziando vo votando favorevolmente a questa mozione. Grazie eh, Presidente.